Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake mascarpone e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, farina di tipo 00, olio di semi di girasole, lievito per dolci, vanillina, scorza di mezzo limone, sale, fragole e per decorare zucchero a velo, limoncello, succo di limone e fragole. Diamo il via alla ricetta!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 Aggiungiamo il mascarpone ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le uova e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina la vanillina il pizzico di sale E il lievito e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5 il composto è pronto trasferiamolo in uno stampo da plum cake di 24 cm ben imburrato adesso posizioniamo le fragole Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo. il limoncello e il succo di limone ed attiviamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. La glassa è pronta, versiamola sul plum cake e decoriamo con le fragole messe da parte. Plum cake al mascarpone e fragole. Grazie e alla prossima ricetta!